Sono Gioele Coccia, sono il fondatore e responsabile dell'associazione Adatta Per. Sono soprattutto un danzatore, forte interesse per l'espressività, mi ha portato a voler sviluppare il progetto Mapigo. L'idea nasce due anni fa, quando durante un viaggio in Tanzania, mi sono imbattuto in questi danzatori stupendi. È stato curioso vedere me danzare come loro e con loro. Questa curiosità ci ha avvicinato e ci ha legato molto. Figure importantissime in questo processo sono state Assan Bagari Halli e Piuma Mangomba, progettisti culturali in un contesto sociale fragile dove i ragazzi non progettano per sé e né per il territorio. The young generation of the island coming from different uh, families uh, with different economic positions. Most of them are coming from very, very poor families. Sometimes they do art, but they do not know what they are doing is art. This new generation need a lot, but uh, one thing which is very important is that they mostly need recreation. In some other places, uh, there are some theatre halls, but here in Mafia, no. Making practice like here in the streets is not so safe. But if they have somewhere which is very safe, it could be very, very nice for them. I think they need it. In Swahili, tra i vari significati della parola mapigo, there is the impulse. The impulse to dance, tipical of the dances tradizionali of quasi tutta l'Africa, is also very important, but all the same time accumulated da by dances more contemporaneous. La nostra idea era di amplificare questo impulso e renderlo una risorsa costruendo una realtà locale a sostegno del valore artistico e culturale della danza. Ci siamo concentrati su come poter tenere una classe di danza da poter inserire poi nel programma scolastico come dopo scuola. I tre aspiranti insegnanti sono scesi in campo ed hanno insegnato per la prima volta. sana, <totiposanica> il lavoro di ricerca è continuato ed ha prodotto una performance. Io e Mr. Magomba abbiamo creato un teatro dal niente, un teatro naturale. Ora sono qui in Italia, ma il progetto MAPIGO sta continuando sull'isola di mafia. Le lezioni sono completamente gratuite. L'associazione Adatta Per invece si è impegnata a poter sostenere economicamente gli insegnanti per le ore di lezione svolte piccolo seme è stato piantato ed è germogliato. Da qui continuiamo ad avere cura di questa piccola piantina e sogniamo di farla diventare un grande albero. <ride>